Un saluto a tutti qui da GoPippo Mamma mia, da quanto tempo non dicevo questa parola ah, Vabbè, torniamo a noi Ultimamente, molti di voi mi hanno scritto sotto un video In particolar modo, l'applicazione Alfred La telecamera di sorveglian sorveglianza <ride> La telecamera di sorveglianza fai da te Ecco, molti di voi hanno espresso molti, eh, molti dubbi, molte pareri, difficoltà a far funzionare questa applicazione e, e io adesso ho deciso di portarvelo di nuovo, molti di voi hanno chiesto se potevano utilizzare più dispositivi eh, su cui installare Alfred e vedere dal ricevente o dal telefono che avete voi quando siete fuori eh, di vedere quelle, tutte le telecamere io sono tornato in, questo, in questa applicazione per aggiornarmi pure io perché erano passati due anni diciamo due anni e qualcosina il video è stato fatto il 25 gennaio 2018 quindi parliamo di due anni fa quindi si sono cambiate molte cose io adesso vi vorrei far vedere queste, questi cambiamenti ecco qua, allora io adesso utilizzo tre dispositivi ho utilizzato un iPad del 2019 un mini iPad vecchio è un telefono vecchio, un Honor, che non utilizzo più quindi adesso andremo a collegare tutti i dispositivi e vedere se il ricevente, cioè lui, quello che sta registrando riesce, riuscirà a vedere tutte e tre le telecamere contemporaneamente quindi per vedere più dispositivi andiamo a fare la prova io accederò col mio account Google perché è importante avere un account Google, mi raccomando. Io eh, accederò con il mio, accederò con tutti, ok, già mi si vede, eccoci qua, e poi andiamo su questo qua, ok collegato, Adesso questo qui non l'ho collegato per farvi vedere fin dall'inizio, quando ho scaricato l'applicazione, come si, si entra, come si ci logga e tutto. Quindi qua ti fa vedere tutte le, le istruzioni su come far funzionare Alfred, prepara la telecamera, goditi Alfred, ok, inizia. Vi chiederà, io uso questo dispositivo come un visualizzatore o una telecamera? In questo caso telecamera perché il visualizzatore sarete voi con il vostro telefono e solo il vostro telefono. La modalità camera verrà utilizzata su tutti e tre su, o su tutti gli altri dispositivi. Quindi faremo telecamera, inizia. Anche qui vi chiederà l'account Google come nel, nel resto degli altri mh, dispositivi e voilà eccoci che si è collegato e si è loggato con il, il gmail qui mi chiederà la notifica se mi può le notifiche accedere al microfono ok vorrebbe accedere alla fotocamera ok gli diamo sempre l'ok okay. possiamo andare avanti queste sono le istruzioni su come far funzionare volendo possiamo eh, utilizzare il ricevente dal, direttamente dal computer ok e adesso il dispositivo è pronto quindi come vedete si può vedere eh, tranquillamente la camera adesso andremo a vedere se il ricevente può effettivamente vedere tutti e tre i dispositivi andiamo a vedere come potete vedere io adesso sono entrato nel mio telefono ricevente quindi qua vedrò subito vedete c'è iPad mini Andando più giù ci sono un po' di pubblicità perché se non avete il premium. Eh. Poi ci sarà il, il telefono, lo smartphone e l'iPad eh, 2019. Quindi andiamo a verificare subito se funziona. Andiamo in live. Qui vediamo. Ok, vedete che si vede. Questo è il mini iPad 2. Come vedete io tocco il mini iPad 2. Ok. Quindi io da qui posso, come vi dicevo la scorsa volta, girare la telecamera, poter parlare, fare tutto quello che voglio, che voglio e quindi anche questo dispositivo funziona. Ci saranno sicuramente le pubblicità le andiamo a chiudere. Quindi andiamo adesso a verificare se funziona lo smartphone. Eccoci qua. Quindi anche lo smartphone funziona, infatti vi vedo eh, nella parte alta e quindi adesso questo qui funzionerà anche come... Come vi ho fatto vedere prima. Quindi volendo potete attivare la campanella per, per avere una, una sirena. Per trasmettere una sirena. Eh, per spaventare magari qualcuno. Eccoci qua. Oh. Brutta. Eh, si è spaventato sicuramente il ladro. <ride> Mi sono spaventato io. Comunque. Torniamo indietro. Quindi il secondo dispositivo funziona. E rimane l'iPad 2019. Andiamo a verificare. ragazzi funziona anche l'iPad 2019 quindi come vedete io posso gestire tre dispositivi contemporaneamente vedete 1 2 e 3 quindi sicuramente potete utilizzare più mh, dispositivi per poter eh, vedere i vostri, le vostre camere o magari sparpagliarle per tutta la casa e così potete avere un, un sistema di sorveglianza fai da te è molto economico perché se stiamo a pensare che basti eh, alcuni dispositivi che abbiamo in casa che non utilizziamo o altro, mh, semplicemente dobbiamo solo collegarli e vedere eh, quello che succede in casa, possiamo fare tantissime cose. Quindi è molto molto economico, senza spendere sicuramente migliaia di euro per telecamere ultra performanti. Sicuramente si può utilizzare anche il 4G. Perché in questo caso io sono collegato in 4G Io infatti adesso vi mostro come è la mia postazione In questo momento così vi faccio vedere che tutti e tre i dispositivi effettivamente funzionano Ed eccoci qua con tutti e tre i dispositivi collegati con Alfred In questo caso io potrei vedere O magari se ha l'account mia moglie potrebbe vedermi tranquillamente cosa sto facendo Ecco il dispositivo eh, Il secondo dispositivo può anche andare in schermo quindi basterà trascinare e ritornerà come prima, quindi eh, è per risparmiare le energie, chiaramente. Quindi io vi incoraggio a iscrivervi al canale Gopippo se non l'avete ancora fatto e a lasciare un mi piace, condividete se potete questo, questo video, quindi potremo far crescere il canale e portare altri contenuti. Vi ringrazio per la visione.